Cari telespettatrici e cari telespettatori, benvenuti. Immaginate di aver letto una pubblicazione e di voler presentare una contestazione. Forse è possibile farlo presso il Consiglio Svizzero della Stampa. Allo stesso organo di ricorso si rivolgono anche i produttori media. Tuttavia, se si guarda al Consiglio della Stampa più da vicino, obiettivamente si nota che questo è prevalentemente composto da giornalisti e redattori dei principali media svizzere, come ad esempio NZZ, Blick, Tribune de Genève, Radio SRF, Television Suisse Romain, Radio Televisione Svizzera. Da ciò non si può dedurre che Presso il Consiglio Svizzero della stampa in nessun caso si possa trattare di un organo di controllo neutrale? Non è più o meno come se qualcuno controllasse esattamente quella contabilità che lui stesso ha fatto in precedenza? In politica questo meccanismo verrebbe chiamato nepotismo. Vi lascio con questi lessi informativi e vi auguro una chiara visione dietro le quinte dei mass media. Buonasera.